al modulo 17 se siete ancora con me datemi un, un cenno di vita qualche critica ben accetta e scala frigia oggi rimaniamo in la così sentiamo per, per bene la differenza con co l'adorico che abbiamo visto nel modulo precedente la scala frigia è composta dal seguenti intervalli la tonica, siamo La abbiamo la seconda minore caratteristica principale di questa scala Si bemolle Do terza minore Re quarta giusta Mi quinta giusta Fa naturale sesta minore e Sol naturale settima minore particolarmente utilizzata tutto quello che ruota intorno a me e dintorni, eh, andiamo a vedere le tre posizioni che utilizzo per questa scala, quindi col dito partendo dal dito indice, oppure il col dito miglioro un po' scomoda questa non la utilizzo quasi mai e questa scala su tutta la tastiera. Facciamo anche questa volta quel piccolo quell'esercizio che ho detto di alternare la scala con il relativo accordo rimaniamo sull'accordo di settima quindi mi, mi, la minore settima facciamo una battuta o comunque due tot battute di scala e tot di arpeggio decidete voi Andiamo adesso a sentire con, con il tappeto di La minore la particolarità eh, di colore e di sound che ha questa scala. La minore. Suona la scala ancora su tutta la tastiera. le caratteristiche di questo scala che senso che, che emozioni mi dà mi riporto subito al latino in qualche modo Per improvvisare questa scala molto particolare che si, si presta molto appunto in alcuni contesti eh, particolari di, eh, musicali. e musicali Comunque sia, se vi piace il colore, appunto vi, eh, vi trasmette in qualche, qualche modo qualcosa di, di bello che vi piace, ma potete utilizzare tutti gli accordi eh, minori, quindi la triglia di minore, l'accordo minore settima, l'accordo minore settima con la nona bemolle, eh, il minore eh, settima con la tredicesima bemolle, un po più strano da trovare appunto eh, su tutti tutto quello che è minore diciamo potete provare a, a suonarci questa scala per le vostre improvvisazioni per le vostre linee e consiglio quello sempre di creare qualche melodia eh, o analizzarne alcune eh, più o meno famose diciamo in relazione sempre all'armonia del brano per capire bene il discorso scale modali modi modalità eh, nel prossimo modulo passeremo al Lidio quindi, diciamo, una, delle, una delle mie scale preferite in assoluto eh, studiate mi raccomando in tutte le tonalità eh, tutti gli esercizi che abbiamo visto precedentemente potete tranquillamente rifare anche per la scala frigia e poi ci vediamo al prossimo modulo